buongiorno a tutti voi e bentornati oggi vi presentiamo un libro alla riscoperta della macchina per scrivere l'autore cristiano marino casonati pagina 148 editore libri sandit di albino in provincia di bergamo il manuale è un manuale tecnico pratico per la conoscenza e l'uso della macchina per scrivere per il collezionista l'appassionato e i nuovi utenti dell'era digitale è un manuale ricco di fotografie di immagini e spiega come ci si approccia a una macchina da scrivere una macchina da scrivere del passato ma anche quelle moderne l'autore è un artigiano che ha dedicato la sua vita alla riparazione e al restauro delle macchine da scrivere quindi è un esperto e, um, è un libro che vi consigliamo se avete un interesse nella, sulle macchine da scrivere oppure se volete saperne di più su, per quanto riguarda un apparecchio che tanto ha cambiato il modo di, di approcciarsi alla scrittura. Grazie per aver seguito questo video e chiediamo di iscrivervi al nostro canale se volete essere informati sulle prossime nostre novità. Buona giornata!